motori, gioie e dolore siamo quasi arrivati eh stiamo andando da Alan Simoni dell'azienda, della fabbrica, fabbrichetta ci topono c'è nessuno in casa? sono Matteo Torrisi, c'è Alan? e tira dentro campione. <ride> oggi ragazzi sceglierò la mia nuova ala per la Subaru io ho scelto proprio una bella ala, forse questa qui, ma quando arriva la? Distur disturbo? Allora, yeah. oh, dottor no, no, no, Simoni! E' invenzione di casa! No. Sono due settimane che sto su queste pagine da quando mi hai mandato il tuo nuovo catalogo E eh. io vorrei sapere, secondo te, quale devo montare di alettone? Perché qui mi piacciono tutti Tu adesso vuoi iniziare ad andare in pista, sì. seriamente, quindi hai bisogno di deportanza Sì Adesso hai un'ala che se non sbaglio è una di queste due, comunque Questa, è, è sì. lunga 146 esatto. centimetri. Ora possiamo aumentarla leggermente, di pochi centimetri diventa 150 di larghezza, però con nuovo attacco su one neck, così ah. hai una deportanza come si deve, cioè con... Diciamo le ultime diavolerie che hanno studiato in questo momento. Che poi questa è quella che va incassata nel baule, questa, va, esatto. va montata bene, va proprio fissata possibilmente al telaio della, della vettura in modo da avere proprio la massima pressione su tutto il retrotreno della vettura. Che meraviglia! Quindi questa fondamentalmente è mia? Yeah, direi di sì. Dove sta? Aggiudicata! <ride> Così, aggiudicata! Come si chiama lei? Teodora. Teodora. <coughs> Questa, è, questa chi è? Questa tu la conosci? Eh? Eh, questa conosci Lo so che la conosci E questa? La conosci tu sai? Vabbè, facciamo una cosa seria, andiamo a vedere stala, vai sì. Vai, su Qui hai tre fori per fare la regolazione della inclinazione dell'ala <ride> Non è vero, levategliela a Zeta, levategliela Come se fosse la Teodora, Questo lo appoggio qui perché adesso andiamo a vedere le sta. Qui invece tu la puoi forare dove vuoi per fissarla quindi perfetto. noi abbiamo messo questi due qua: così, sì. però in realtà tu puoi farne uno qua, uno qua, due qua. Ok, vuoi. perfetto, quindi è customizzabile. Esatto. Okay. Fatto? Manca un ciccinino, ancora no. C Hai ragione, bisogna che ti devo portare dalla Rossana. Eh? eh sì, che aspetti? E adesso però è un po' tardino, dobbiamo. ci vuole un'oretta perché la Rossana è a correggio. C'è Mago Torrisi qua, ti ci porterò in 3, 2, 1. Oh, grande Mago Per bacco, per bacco, un piantone dello sterzo tra l'altro per un progetto Renault 5 Turbo, costruito fatto in casa col tornio, così è una cosa che mi emoziona davvero tanto. Mi piace tantissimo questa, questa cosa. Vi ho lasciato l'instagram di AP Motorsport. Um, torniamo però alla n adesso. Dunque, Alan decide di montare un cambio sequenziale. Prima utilizzava il meccanico originale NSX, bellissimo cambio, io adoravo, lo sapete, però hanno avuto dei problemi tecnici, anzi vi lascio una scheda qui in alto a destra così potete andare a vedere di cosa sto parlando e oltre ad aver montato il cambio sequenziale hanno traslato il motore di 90 gradi. Questo perché Alan ha seriamente intenzione di andare a fare la guerra nella top 5 del Time Attack, e voi sapete che è un campionato veramente molto duro e... Ci vogliono, insomma, bisogna mangiare un po' di secondi e questo è il modo migliore per farlo. Progetto tosto, difficile, vi lascio ai tecnici e così vi spiegano meglio. L'idea è nata perché vedendo il motore trasversale, col cambio trasversale, su una macchina di questo livello eh, eh, mi sembrava molto, molto sottotono. Abbiamo pensato di girare il motore, e metterlo longitudinalmente e sfruttare un cambio sequenziale longitudinale per poter sfruttare al meglio le qualità già ottime della vettura accentrando i pesi verso il centro e avanzando anche il motore di circa 15 cm sì, il gruppo filtro, si sì, è, il è il attaccato è al motore qui si, sì, l'abbiamo spostato, e si sposterà, lo mettiamo qua. là, qui in modo che sia fuori dagli ingombri del motore, e comodo da cambiare Esatto. qui ci andrà lo scambiatore di calore invece del radiatore dell'olio mettiamo lo ah, scambiatore ad okay. acqua che okay, già trovato okay, in che modo che evitiamo di andare fin davanti con i tubi per andare sul radiatore e useremo l'acqua per raffreddare l'olio il vantaggio è che quando tu scalderai l'acqua yeah. scalderai il motore l'acqua scalderà l'olio inizialmente quindi okay. il motore va in temperatura, in temperatura molto, molto più velo velocemente Perfetto. per un vantaggio mm -hmm proprio fidabilità, che nel nostro sportiva, caso nel Time Attack è quello che ci serve perché dobbiamo giocarci tutto in subito. tre giri subito quindi è proprio fatto anche per questo motivo se tu parti dal box che avrai già l'olio in temperatura perfetta esatto ah, quell'olio praticamente, praticamente si spilano spilano. insieme esatto. eh. come oramai tutte le macchine da corsa sì. questo sarà posizionato più o meno qui quindi la pompa okay. del carter secco che in questa zona questa. ha i lobby di estrazione sì. Sono tre lobi che estraggono l'olio dal carter, dal, sì. dal monoblocco, sì. dalla coppa. Spareranno l'olio dentro sì, allo lo scambiatore. scambiatore, dallo scambiatore andranno al, alla, al tank okay. Okay. che sarà in quella posizione lì. Sarà qua. Okay. Una volta che è raffreddato verrà dentro, il alla tannica. dalla tanica verrà aspirato dalla parte, dal, dal lobo di, di, di mandato, quindi qua arriverà l'olio dal tank okay. e qui andrà al filtro e dal filtro andrà dentro il motore. Ma con questo tubo. Molto meglio che prima, perché prima andavamo fin davanti, davanti il dell'olio, si raffreddava, quindi, quindi a perdite indietro. di carico, perdite di portata, perché comunque il percorso lungo non è mai un vantaggio. Ah, gli scottimenti avevano quel problema eh. che quando facevano le curve molto forti a destra, dopo andava calava la pressione dell'olio e, e, e andava in protezione e spegneva. Allora eh. eh. era il problema della coppa, eh. della coppa normale, normale. Ah. che anche avendo le pareti anti non erano sufficienti. Esattamente, ci siamo abbassati 6 cm Che sembra poco ma in realtà è, è tantissimo. tantissimo Perché tutti sanno, o perlomeno se non lo sanno Che più i pesi sono in basso e al centro della vettura Più la macchina è bilanciata e più hai più la percezione dell'aderenza E per fare questa, questo intervento, pazzia macchina tra l'altro con lo chassis in alluminio non è neanche semplice da gestire perché da saldare, da, da muovere i componenti non è facile è stata veramente una sfida che solo due pazzi come, come noi eh. lo scopo è riuscire a rientrare nella top 5 del Time Attack Italia esatto. Esatto. perché ci mancano dei secondi tanti per riuscire a arrivare a quei livelli il livello è molto alto in Italia ci sono delle, degli sfidanti molto molto preparati con dei mezzi importanti e quindi trovare questa soluzione era l'unica strada percorribile appunto per guadagnare più secondi possibili. Bene, bello, sicuramente si guadagnano dei secondi col cambio sequenziale, ma quanti? In un giro secco quanto guadagni con un cambio sequenziale? A grandi linee, poi dipende dal circuito, ma tu buttamela giù qui nei commenti la tua idea. Speriamo che siano dai 5 in su, però questo non lo sappiamo, dipende poi dalle piste, da una serie di fattori. Però è chiaro che più ne guadagniamo meglio sarà. Forse mancheranno due turbine per essere veramente... Veramente al top, sì, forse con la turbina sarai ancora più al top, Mr. Alan. Però ti dico che intanto proviamo il cambio sequenziale, vediamo come va. Per quanto riguarda invece la lettone della mia Subaru farò un video, in cui, un video tecnico in cui andrò a costruire un telaio che andrà imbullonato all'interno del baule della Subaru perché lo ancorerò dal basso con questi swan neck che si attaccano a tutta l'ala in carbonio e verrà un video molto tecnico molto bello perché ho, anche io ho intenzione di andare a divertirmi un pochino in pista tu nel frattempo metti like al video iscriviti al canale e vienimi a trovare su Instagram e sappi anche che noi ci vediamo domani o dopodomani al massimo con un nuovo video molto probabilmente quello della Porsche 993 Ciao